Dividere scomponendo, caso 3. Troviamo il quoziente di 6174 diviso 735. È una divisione in cui il divisore è un numero a tre cifre. Può fare abbastanza paura. Tuttavia, se operiamo con la scomposizione, possiamo semplificare notevolmente le cose innanzitutto scriviamo il 6174 nella sua forma scomposta 6174 è uguale a 2 per 3 alla seconda per 7 alla terza verifichiamolo 2 per 3 alla seconda quindi per 3 per 3 per 7 alla terza quindi per 7 per 7 per 7 7 uguale 6174 prendiamo poi il 735 scomposto 735 è uguale a 3 per 5 per 7 alla seconda mettiamo in evidenza i fattori comuni vediamo che dividendo e divisore hanno in comune il fattore 3 e il fattore 7 se ricordi il criterio generale di divisibilità che abbiamo già trattato in un video precedente vedi che 6174 non è divisibile per 735, o meglio, 735 non è incluso un numero intero di volte nel 6174. Infatti, non tutti i fattori di 735 sono anche contenuti nel 6174. In questo caso, il fattore che ha 735, che non è presente nel 6174, è questo 5. Come procediamo? Scriviamo la scomposizione svolgendo le potenze, quindi 6174 lo scriviamo come uguale a 2 per 3 alla seconda, cioè per 3 per 3, per 7 alla terza, cioè per 7 per 7 per 7. Lo stesso facciamo per il 735, lo scriviamo come uguale a 3 per 5 per 7 per 7 a questo punto possiamo applicare la proprietà invariantiva della divisione e quindi eliminare tutti i fattori comuni alle scomposizioni del dividendo e del divisore eliminati i fattori comuni troviamo che nella scomposizione semplificata del 6.174 rimane un 2 per 3 per 7 mentre per il 735 avanza il 5. Abbiamo quindi che nella divisione 6.174 diviso 735 la possiamo scrivere come uguale al quoziente della divisione tra la forma 2 per 3 per 7 diviso 5 2 per 3 è 6 per 7 è 42 quindi uguale a 42 diviso 5 per la proprietà invariantiva della divisione 6174 diviso 735 sarà uguale al quoziente che otteniamo facendo 42 diviso 5 Questa operazione ci spaventa sicuramente meno, infatti vediamo che 42 diviso 5 fa 5 nel 42 ci sta 8 volte con un resto di 2 e possiamo fermarci qua. Oppure andare avanti con le cifre decimali. Aggiungiamo al resto 2, 1, 0. Il 5 nel 20 ci sta 4 volte, quindi otteniamo 42 diviso 5 uguale a 8,4. Bene, 6.174 diviso 735 è uguale a 8,4. Possiamo verificarlo. 6.174 diviso 735. 35, 735 uguale a 8,4.